Prima della premiazione abbiamo pensato anche di dedicare un momento di riflessione, di confronto importante su tematiche attuali e dedicarlo attraverso il nostro CEO Summit, da un titolo ecco, che speriamo possa essere di ispirazione. There is no future without past. Non c'è futuro senza passato. Quindi, storie di successo per riscrivere il futuro. Questo è il titolo scelto per il nostro panel. E a questo punto io invito i relatori sul palco, ovvero Dilk, distributore internazionale di informatica e high tech e, nello specifico, il CEO Luca De Marco. Un bel applauso. Buonasera. a lui... Anche il CEO di Sintetica, Nicola Caronzolo. Buonasera. Bella applauso anche per lui. Eccoli qua. Manuela, ti lascio in ottima compagnia per il CEO Summit e ci rivediamo dopo. Per Assolutamente la sì. Grazie Valentina Buzzi, che naturalmente ritroveremo. Per la premiazione intanto io le passo il microfono e allora beh, il titolo è già molto evocativo perché a parte l'inglese lo rendiamo in italiano eh, non c'è futuro senza il passato eh, io lo traduco subito in questo modo è ovvio che non ci sia futuro senza il passato ma eh, anche contemplando le difficoltà che si sono attraversate no? un passato, ormai siamo quasi abituati a vivere delle situazioni emergenziali, delle crisi che però si dice possano dare delle opportunità e vogliamo proprio capire se effettivamente è stato così e quali sono state le vostre strategie, le vostre ricette. Questo per inquadrare ancora di più la situazione. E allora, io parto da una domanda diciamo, molto, molto generale. Eh, mi piacerebbe ascoltare la vostra esperienza, le sfide più importanti del momento e le strategie in atto per affrontarle. Quindi mh, raccontarci un po' come avete vissuto anche questo ultimo periodo e dopo arriviamo al futuro, no? perché dividiamo le due cose, past and future, però adesso le dividiamo. Prego, partiamo proprio da Nicola Caronzolo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera per l'opportunità che mi è stata concessa di poter essere qua presente e di discutere con voi. Per quanto riguarda il passato, parto brevemente dicendo che Sintetica come azienda ha più di un secolo di vita per cui per noi il passato è sicuramente un fattore importante visto che ne abbiamo, uh, ne abbiamo tanti anni. Come azienda farmaceutica uh, negli ultimi anni siamo stati confrontati con situazioni che, hanno, che uh, tutti noi abbiamo vissuto come magari pazienti o persone che hanno vissuto la pandemia in una condizione non bella, non simpatica. Le aziende farmaceutiche sono particolarmente state impegnate dalla, dalla pandemia, nel nostro caso specifico, in maniera piuttosto importante, essendo un'azienda che produce farmaci ad uso esclusivamente ospedaliero, e, e anche per la terapia intensiva. Per cui noi abbiamo vissuto questi anni con grande passione, con grande fonte di ispirazione giusto un esempio il nostro per tre mesi tra marzo e giugno del 2020 tutta l'intera filiera operativa dell'azienda è rimasta per tre mesi isolata in un in un hotel per garantire la possibilità di poter, di poter produrre e fornire farmaci che erano essenziali per, per le terapie intensive. Quindi insomma, state una, sono state sfide complesse che hanno portato l'azienda a, a, a dover utilizzare tutte le sue risorse per poter rispondere ai bisogni ma altrettanto interessante perché sono stata una cavalcata da un punto di vista della passione della partecipazione di tutti i nostri dipendenti che è fantastica da questo punto di vista anche nella complessità di dover vivere isolati per certo. interi mesi. Certo, è un'esperienza particolare, però in questo ci ricollega a quello che dicevamo poco fa, insomma un passato vissuto in modo diverso, non preventivato, diciamo così, che è capitato all'improvviso. Non organizzato. Però, esatto, che però sicuramente vi ha dato degli spunti no? per rimodulare anche evidentemente delle, delle cose che altrimenti non sarebbero state contemplate. Dopo ci torniamo sicuramente su questo concetto. Stessa domanda, voglio girare a Luca De Marco, CEO di DIC anche voi insomma come avete vissuto questo ultimo periodo di passato. Allora intanto buonasera a tutti e grazie mille per l'occasione e per questa splendida serata, dove poi io anche tutto o meglio quasi tutto lo staff del mio team, quindi sono orgoglioso di essere qui stasera ma eh, ti dico innanzitutto ovvio, sono sicuramente più giovane eh, come età perché un secolo è tanto però forse sono più anziano perché io in un altro senso eh, mi piace raccontare la storia della mia azienda perché noi siamo un'azienda che nasce nel mondo dell'e-commerce 21 anni fa quando l'e-commerce non esisteva per tanti di voi, oggi ormai quindi, abbiamo visto la presentazione eh. virtuale quindi siamo arrivati in un'altra epoca eh, mi piace raccontare la mia storia più che raccontarti l'ultimo periodo magari cercherò di essere breve ehm. Eh, essendo, diciamo, un po', io sono un imprenditore un po' particolare eh, perché raccontare questa storia? la DILC nasce 21 anni fa con un capitale sociale di meno 30 euro cioè prestai 30 euro al mio attuale socio che è al tavolo 3 eventualmente poi dopo lo, lo andiamo a incontrare perché non me l'ha mai ridato questi soldi mi piace raccontarlo, quel giorno dovevo uscire con una ragazza è, è bello raccontarlo per quale motivo? un'azienda che parte con meno 30 euro senza istruzione non avevamo parenti che erano nel mondo dell'imprenditoria. Entrambi i genitori facevano un lavoro statale. Mia mamma l'ho persa troppo presto e avevo un mio zio che lavorava al cimitero, un organigramma familiare mio. Oggi l'azienda fa 44 milioni di euro di fatturato e quest'anno abbiamo quintuplicato il fatturato del 2022. Quindi per me, se io raccontassi la mia storia, tanti numeri di oggi può sembrare banale, ma far capire da dove siamo arrivati è totalmente diversa. Certo. Quindi mi piaceva comunque condividere con tutti quanti voi questo piccolo, perché non posso raccontare tutta la storia della mia vita, io dico sempre che per raccontare la storia della, della Dilk dovrebbero scrivermi un libro o girare un film. Sono onesto con me stesso, mi piace molto. Però questo aneddoto iniziale, insomma, già rende l'idea di come poi si sia sviluppato un progetto che è diventato Assolutamente. importante. Assolutamente. Oggi la DIRC è un'azienda consolidata, eh, come ho già accennato dei numeri. Abbiamo sette business unit. Siamo un'azienda internazionale con 10 posizioni in tutta Europa, a breve anche extra Europa. Abbiamo un progetto negli Stati Uniti di cui non ho, ancora non ho parlato con tutta l'azienda ma lo anticipo stasera c'è l'obiettivo di aprire un punto fisico a New York eh, in questo momento siamo comunque in tutta Europa abbiamo sette business unit eh, rimaniamo nel mondo dell'e-commerce eh, che era la nostra nascita eh, marketplace comuni che conoscete tutti che non sto qua a citare i nomi non voglio fare pubblicità Uh, dopodiché abbiamo un'assistenza tecnica sul territorio per privati ed aziende abbiamo un nostro brand nato nel 2017 avevamo tanta fantasia dall'accento si sente no? che siamo fantasiosi sono uh, dico un napolacco perché vivo in polonia questa cosa mi piace anche dirla quindi sono napoletano ma vivo in polonia eh. abbiamo un brand del nome dilk nato nel 2017 di personal computer quindi per privati aziende eh, quindi home uh, gaming e office Ehm, poi facciamo noleggio con le più grandi aziende di rent, abbiamo un accordo con l'intesa Rent4U e con una start-up di Milano che si chiama Joix che ci mette in collegamento con le più grandi aziende di noleggio come Grenke in base poi alla tipologia di cliente. La business unit più forte è la distribuzione internazionale dal 2021 abbiamo iniziato a distribuire in tutta Europa io come sono un viaggiatore, io viaggio tantissimo e a Dubai ho conosciuto un'azienda che ci ha fatto entrare in un circuito di distribuzione internazionale una sorta di consorzio dove ci sono i più grandi distributori di tutto il mondo eh, il quartier generale europeo ce l'hanno a Wroclaw dove vivo io in Polonia e ho avuto la fortuna di andare lì da loro inizialmente convinto di vendere perché io vendevo molto su una piattaforma importante, un marketplace importante, ho scoperto che potevo, eh, cioè, di acquistare, ma invece ho scoperto di poter vendere e siamo diventati quelli che siamo oggi quello che oggi. siete oggi Sì, sì, sì. e adesso tra poco parleremo anche del futuro perché abbiamo detto distinguiamo le due cose eh, torno da Nicola Caronzolo CEO di Sintetica proprio per già anticipare insomma, qualche aspetto eh, rispetto al futuro intanto però vorrei capire da entrambi, ovviamente parto da lei qual è la vostra eh, vision la vostra view eh, sulla situazione attuale italiana perché ovviamente bisogna sempre fare una fotografia per capire come muoversi altrimenti eh, probabilmente si parte col piede sbagliato e quali sono quindi le vostre aspettative per il futuro? Benissimo, eh, quindi, lungi da me di entrare in discussioni che, sono, che riguardano l'intera panel economico italiano, ma mi concentro su quello che può no, essere sul il mondo, vostro obiettivo. Certo, il mondo assolutamente non l'ho specificato, <ride> ma rispetto al vostro target e al vostro business, eh, chiaramente. Sì. Eh, gli ultimi anni quindi la pandemia e il cambiamento diciamo il riorientamento della geopolitica danno al mondo farmaceutico un'opportunità unica cioè, quello di cui si discute eh, ultimamente negli ultimi anni è quella di una supply chain corta che possa essere di garanzia quindi poi al sistema ospedaliero o, a, o, o in generale al, alla supply chain nazionale. Eh, questo, questo, por, questa situazione, anche quello che sta accadendo da un anno a questa parte, tende molto probabilmente ad accentuare un ritorno e un uh, riportare verso l'Europa quelle che erano... Produzioni che erano state spostate verso altri, verso altri paesi. Questa, dal mio punto di vista è una grande opportunità per, la, per il mondo farmaceutico in generale, sia per quello che innova, ma anche per quello che è di natura più prettamente produttiva. Eh, è un'opportunità enorme in cui l'Italia, l'Europa in generale, ma l'Italia eh, può giocare un ruolo fondamentale essendo. Uno dei due più grandi produttori farmaceutici europei, diciamo, tra Italia e Germania si gioca la gran parte della produzione farmaceutica europea e l'Italia storicamente ha giocato un ruolo centrale nella produzione dei farmaci nella storia europea. Per cui questo è una grande, sicuramente una grande opportunità certo. per il mercato farmaceutico è da cogliere, chiaramente questo vuol dire investire, Credere negli, negli investimenti, innovare perché è chiaro che per superare paesi che magari hanno sistemi produttivi a costo minore comunque è necessario innovare ed essere più avanti, essere almeno un passo più avanti di, di loro per poter competere. Grande occasione, col, se la si prende col coraggio giusto, con la voglia giusta e con la determinazione giusta, credo che si possa fare tanto nei prossimi anni. Sono sicura. Eh, anche perché sono un po' le parole che abbiamo così messo sul tavolo con la premessa e con la spiegazione iniziale di questa serata che adesso ritroviamo e ritroveremo sicuramente anche nel corso della premiazione. Luca De Marco, stessa cosa chiedo, chiedo a lei, insomma, situazione italiana attuale rispetto al vostro business e il futuro, come lo vedete? Sì, a parte faccio complimenti al, al mio collega perché poi, anzi vorrei cogliere anche l'occasione per ringraziare, cioè, secondo me tutti gli imprenditori che sono qui ed essere qui stasera deve essere molto bello per tutti. Perché immagino che tutti quanti. può anche chiamare un applauso se vuole, eh, eh, se per se tutti voglio, gli imprenditori che auto... sono qui. Ah. Se vi volete applaudire è importante. Grazie. Ma perché io parlo in prima persona per tutti quanti voi, cioè io immagino. Tutte le teste degli imprenditori sono qua. Stasera è bello vederci qua, mangiamo, ci divertiamo, ma poi soffriamo tutti, no? Eh certo. Avremo tanto, ognuno di loro ha dei pensieri, ha dei problemi, ma ha anche delle soddisfazioni. Eh, vabbè, ho debuttato in questo modo, parliamo un po' dello stato attuale dell'Italia. Io non sono uno che si lamenta dello stato italiano perché. Ci sono dei lati, no? potremmo incominciare a parlare e lamentarci solo del nostro Stato. In realtà eh, il nostro mondo invece sta cambiando tanto per quanto riguarda il nostro settore, eh, stanno, stanno puntando molto su quello che è il settore del, eh, tecnologico. Io parlo sempre del mondo dell'e-commerce che è stata la mia nascita, la mia storia, anche se come dicevo ora il mio core business è la distribuzione internazionale. Però ehm, ci stanno lavorando molto, eh, mi viene anche un po' da ridere però quando dicono che è il futuro, no? C'è l'e-commerce, fare la mia attività è l'attività la, del futuro, io spesso dico allora vengo dal futuro perché lo faccio... E eh certo, certo lo fa. facciamo già. Eh, eh sì, cavolo, però adesso diciamo finalmente siamo arrivati a un punto in cui ci si sta puntando molto. Noi abbiamo approfittato per esempio, del PNRR l'anno scorso e abbiamo fatto un progetto di internazionalizzazione del nostro sito web avevamo un sito che è ipermercato online.it eventualmente un po di pubblicità ve la faccio dove abbiamo un è un sito multi brand dove noi vendiamo eh, i più importanti prodotti tecnologici ma allo stesso tempo con questo progetto abbiamo fatto un sito il nostro sito di brand dirk.it lo abbiamo trasferito anche in germania quindi abbiamo fatto un primo sito tedesco che dirk.eu lo stiamo terminando in realtà Oh no, ho il mio general manager a capo tavola che lo vedo con la testa un po' così, ma speriamo che riusciremo a terminarlo a breve. E ci darà la possibilità non solo di entrare sul mercato tedesco, quindi a tutti gli effetti per la prima volta, nonostante abbiamo già 10 posizioni in tutta Europa ma in questo caso ci dedicheremo al pubblico tedesco a 360 gradi e poi c'è l'obiettivo anche lì di aprire un'unità locale quindi di espanderci tutto questo, grazie ecco, parlavamo dello, della situazione attuale dell'Italia, succede oggi prima era impossibile, mi piace sempre raccontare qualche pillola della mia vita no? storica io andavo in banca ai tempi quando Purtroppo sono andato con nulla, quindi quando chiedevo 30.000 euro di finanziamento, faceva il direttore di banca, ma se non hai 30.000 euro, 30 euro sul conto, come te li do? Dico, eh ma certo. se avevi 30.000 euro te li veniva a chiedere a te? Certo. Però, ovviamente il mondo dell'e-commerce per loro era un qualcosa di sconosciuto, oggi invece è cambiato tutto è cambiato anche l'approccio con le banche e con gli investitori certamente, Beh, ma le esperienze di vita sono quelle che valgono di più no? perché fanno capire quello che è successo poi al di là di, di quello che possiamo raccontare, a proposito di racconto avviamoci a conclusione di questo CEO Summit anche perché poi dobbiamo dare il via alla premiazione proprio per dare il giusto riconoscimento come ha detto lei a tutti gli imprenditori che lottano ogni giorno no? che sono soddisfatti, contenti ma che insomma magari qualche pensiero quando avvamo hanno letto la sera, ce l'hanno, bisogna dirlo. Questo è chiaro. Come raccontereste il vostro successo in tre parole chiave? A noi piace giocare con le parole, a me particolarmente. Eh, proprio io sono, amo la lingua italiana, quindi non necessariamente italiana, se volete anche in inglese o anche in altre lingue, basta che poi lo traduciate, il termine che dite. Ma insomma, quali parole vi vengono in mente quando pensate al vostro successo? Bene, eh, a me piacerebbe diciamo, piuttosto del successo personale parlare del successo aziendale, eh, sì. dir, visto che dirigo un'azienda che ha una lunga storia, insomma 100 anni di storia. Certo, userei tre, eh, tre parole. Eh, una che può sembrare scontata, che è quella dell'innovazione. Io vivo una realtà aziendale eh, da 20 anni a questa parte in cui il mantra, diciamo, del lavoro di, di tutti noi, tutto il, il gruppo, diciamo, sintetica, è quello di innovare. Quindi cercare sempre nuove strade, nuove vie, compatibilmente con quelle che sono le nostre risorse, naturalmente. Non sono infinite, ma sono abbastanza grandi da poter innovare, tant'è che negli ultimi anni abbiamo... Eh, raggiunto eh, alcuni picchi di successo anche piuttosto notevoli quindi innovare sicuramente è il primo del, del primo termine secondo termine è insieme mi piace la parola insieme eh, sintetica crede tantissimo e mh, negli ultimi vent'anni ha eh, impiegato tanto uno sforzo enorme in termini eh, umani ma anche economici per valorizzare le risorse umane che fanno parte del, del, de, di sintetica. Quindi cercare di andare incontro ai bisogni dei propri dipendenti, al, per esempio in particolari momenti della vita dei dipendenti che possono essere quelli della felice e non felice, certo. maternità o altre opere parti magari meno belle dell'esperienza dell di vita di ognuno di noi. Cercare di agevolare in ogni modo compatibilmente con la legislazione anche il lavoro diciamo uh, da casa o diciamo il lavoro smart in un senso più generale del termine. Uh, cercare in tutti i modi quindi di valorizzare le risorse umane perché le risorse umane di un'azienda sono il business, costituiscono il business, senza le risorse umane non c'è futuro, quindi la parola fondamentale per me, dopo innovazione, è insieme, quindi innovare insieme. L'ultima parola che è fondamentale nel, nel, per me, per, per, il, per come Sintetica vive il suo, il suo lavoro giornaliero, è la parola rispetto. Rispetto in, que, in che termini? In due, in, due, in due, con due facce diciamo. Quello del rispetto umano verso tutto il mondo interno a sintetica o dei nostri partner o di chi lavora con noi in ogni punto, in ogni fase della nostra vita aziendale, ma anche e soprattutto il rispetto per il paziente. Il paziente nostro non ha diritto di scelta perché vendendo noi farmaci ospedalieri non si ha diritto di scelta quando si è in un ospedale, certo. è il medico che sceglie per te, è il farmacista, è l'infermiere, quindi non hai diritto di scelta. Per cui il rispetto verso il paziente si declina nel, ad esempio, sviluppare prodotti che vadano incontro non al bisogno del professionista oppure anche al bisogno del professionista, che lo utilizza ma soprattutto dal lato del paziente che lo vedrà come risultato ma che non potrà metterci un like perché lui non, non sceglie, non, non sa neanche spesso cosa riceve, esatto, esatto. sa di ricevere un farmaco ma non sa esattamente quale farmaco ha ricevuto e da chi è stato prodotto, per cui non è un valore diretto, non è qualcosa che direttamente ritorna all'azienda, ritorna indirettamente per quello che è il modello e la filosofia del, di sintetica. Bello, mi piace, anche motivato, direi, eh, nella giusta ottica del futuro. Torniamo su questa parola, proprio no? eh, con, con queste tre parole, con questi tre termini. Luca De Marco, le sue tre parole, invece. Io faccio un gioco di parole che è pay, eh beh, certo, perché stiamo... essendo solo sono un venditore, no? Pay ti <ride> paga, per in realtà non è una Y, non è una I, eh, sono molto, molto vicino a tutte le parole che ha detto il mio collega, perché veramente sono bellissime, tra l'altro. Poi arriverò anche alla T di team. Eh, te aggiungo una dai, se no mi picchiano eh, e P ovviamente la passione io sono un ragazzo o meglio, sono un uomo ormai eh, che ha tanta passione cioè io se vi racconto cosa ho fatto per stare qua ah, voi non ci credereste mai nonostante tutto sono così forte stasera ma proprio perché è la passione che mi fa stare qui con questa forza una passione enorme e questo lavoro l'ho portato per 21 anni di sacrifici enormi che non potete immaginare con grande passione anche col mio socio abbiamo insieme, siamo riusciti a soppersare tantissimi ostacoli incredibili. La seconda è l'audacia, quindi l'audacia che ti aiuta tantissimo anche a non arrenderti mai, no? eh, Alle tantissime difficoltà che incontri durante i tuoi percorsi, ognuno di noi, come accennavo prima, avranno difficoltà nella propria vita professionale, l'abbiamo sempre, ma se hai audacia, hai forza, hai coraggio, eh. riesci poi a superarla. E l'ultima è l'innovazione che mi ha, mi ha anticipato, il mio collega, ma in effetti innovarsi è un'arma è l'arma più importante oggigiorno di qualsiasi imprenditore se io fossi rimasto agli inizi della mia attività eh, sarei già morto perché è cambiato così velocemente il mio business e oggi ancora di più con l'intelligenza artificiale non si sta capendo nulla dobbiamo sempre essere sul passo sempre cambiare e innovarsi a volte in azienda questo lo sottolineo però mi odiano poi perché sono un innovatore cambio sempre oggi metto in piedi un programma dopo sei mesi lo cambio e mi vorrebbero ammazzare ma questo però ci ha portato al successo eh certo in ultimo voglio fare la parola in più al team perché Tutto. senza i ragazzi che ho in azienda io non, io non sarei nulla perché loro mi danno forza mi aiutano e ovviamente sono la parte fondamentale di tutti quanti noi io li amo perché io dico sempre che ho 18 figli 15 figli a breve 18 <ride> e anche se sono magari alcuni coetanei ma è la verità non ho ancora figli reali ma è, lo è, una famiglia, una famiglia. è una famiglia la famiglia, famiglia può essere fatta da, da, da persone diverse non necessariamente da figli no? è la famiglia in senso più ampio che poi insomma, la parola passione credo che colleghi un po' tutto se c'è passione non c'è crisi che tenga certo c'è più difficoltà nel raggiungere degli obiettivi nel fare delle cose, questo è innegabile però poi la passione muove e non è un qualcosa di retorico perché non vogliamo essere retorici, stasera non a caso siamo qui a celebrare i successi quindi nulla che ha a che fare con la retorica, però credo che la passione muova, muova tutto ti cioè. dà forza, ti dà forza, ti dà voglia di, di fare, di essere... Poi mi rendo conto che non è per tutti fare un lavoro che è la propria passione e questa è la grande forza, no? quando se ha la, la fortuna di poter seguire quello che magari si è sempre pensato di fare. Un'ultima battuta proprio in chiusura e poi davvero celebriamo la passione, dai, mettiamola così. No, la passione è fondamentale. Eh, certo. eh, nel, nel nostro settore mettiamo che è un po' più facile perché il lavoro che noi facciamo mm. ha un fine ultimo che è comunque positivo, non che altri è vero, non lo siano, è vero, certamente. E eh, questo ti spinge no? ti spinge perché sai che quello che fai verrà usato da qualcuno probabilmente per risolvere una problematica spesso anche fondamentale. Quindi questo genera una passione già di per sé. Poi ognuno di noi in base al carattere che ha la accoglie e la fa crescere un po' di più o magari si tiene quella che gli è arrivata. Quindi eh, è un mestiere, sono fortunato, siamo fortunati con i colleghi che sono questa sera a fare questo mestiere perché guardiamo... Oltre, in ogni caso, oltre quello che no. è il lato prettamente professionale, economico. è bello sentire dire siamo fortunati. Ogni tanto, bisogna dirlo no? Appunto, che poi si lega ai ragionamenti che abbiamo fatto. Io ringrazio Nicola Caronzolo, CEO di Sintetica, e Luca De Marco, CEO di DILC, Distributore Internazionale grazie, di Informatica e Tech. A grazie a tutti voi, buonasera a tutti. Grazie anche per queste pillole di ottimismo che ci avete dato perché, insomma, credo che sia necessario in questo Vai momento. No, esatto.